Un saluto da Gerardo Paterna per Rai Tv. Eh, anche oggi intervista importante con un ospite eh, molto importante del panorama immobiliare nazionale, parleremo ancora una volta di investimenti immobiliari all'estero e lo faremo con eh, Luca Traverso, CEO di Reiso, la società italiana che si occupa però di investimenti immobiliari sia in Italia sia all'estero. Ciao Luca e grazie Ciao per Gerardo, essere qui. Ciao Gerardo, un saluto. A tutti, a tutti. <ride> benissimo. Allora, eh, con Luca oggi faremo un po' il, il punto sulla convenienza eh, relativa agli investimenti immobiliari, quindi se conviene continuare ad investire all'estero oppure se, eh, data la ripresa imminente che tutti auspichiamo, se può essere conveniente investire anche qui in Italia. Quindi a lui chiediamo subito intanto di farci un po' un focus eh, sul mercato internazionale, quindi cosa sta succedendo negli Stati Uniti d'America, in centro sud America, in Inghilterra e nella nostra vicina Spagna. Certo, allora, diciamo che il mercato immobiliare estero è ormai dal 2007 in crescita, negli ultimi due anni si è un po' stabilizzato nel senso che abbiamo un, un incremento su base annua dell'8%, però diciamo che si è ritagliato un, una fetta importante perché di fatto rappresenta il 10% degli acquisti degli, degli italiani, quindi il 10% degli italiani che comprano, all'estero, acquistano all'estero okay. all pertanto è comunque un mercato che sta andando molto bene stanno cambiando un po' le situazioni nel senso se prima era molto più semplice scegliere località laddove investire perché? perché eh, nel 2007 si è un po' spenta la luce, no? nel senso che siamo andati tutti di mercati in crisi e quindi gli investitori hanno seguito diciamo, le crescite dei vari mercati e diventava relativamente semplice. Ahimè oggi dobbiamo fare i conti con delle situazioni che sono un po' delicate perché per esempio il fattore Isis oggi crea delle notevoli problematiche. Abbiamo visto mercati crollare nell'arco di Brevissimo, quindi tutta la zona del Nord Africa, del Mar Rosso e non solo, hanno subito delle notevoli perdite. La situazione ad oggi sicuramente a livello di gradimento abbiamo la Spagna che è quello che forse ha giovato maggiormente da queste, da queste crisi del Mediterraneo, in particolare le zone turistiche, abbiamo visto la grandissima crescita per esempio delle Canarie. Idem per quanto riguarda le Baleari e non solo. Ora si sta sviluppando anche tanto in Spagna le altre zone turistiche della costa, quelle che comunque hanno avuto eh, diciamo uno sviluppo eh, immobiliare negli anni d'oro, nei metà anni 2000. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, eh, in particolare New York, diciamo, sono quei mercati che ormai ci hanno abituato a non conoscere crisi, quindi è comunque sempre una garanzia, eh, l'Inghilterra oggi come oggi rimane il grosso punto interrogativo. Ecco, infatti io non sono un esperto di, di Brexit rispetto a tanti che in queste settimane stanno parlando eh, di, questa, di questa scelta politica, da un punto di vista immobiliare, quindi tu che di fatto eh, col Regno Unito lavori, eh, cosa sai dirci, cosa puoi dirci? Bah, in effetti ne stanno parlando in tanti, non è, non è semplice secondo me riuscire a trarre delle conclusioni perché è comunque un evento che, al quale non ha precedenti. Tuttavia, eh, se ti devo dare il mio punto di vista, noi solitamente anche quando scegliamo, comunque ci propongono le nuove opportunità, in nuovi paesi, cerchiamo sempre di vedere i flussi dei grandi investitori, no? i grossi capitali, come sì. si muovono rispetto a quei mercati. Per quanto riguarda l'Inghilterra, allora, tanto per iniziare, comunque anche prima della Brexit, durante il primo semestre, l'Inghilterra ha perso il 20% delle compravendite, di transazioni rispetto all'anno precedente. In quindi, più, scusami, il numero di transazioni inferiore, non, non parliamo di valore? Inferiore, inferiore. Okay. Sì, sì, transazioni. Okay. transazioni. <ride> Inoltre... E anche i capitali e gli investimenti stranieri sono, si, sono, si erano quasi dimezzati, cioè parliamo di 13 miliardi e 300 per quanto riguarda il primo semestre del 2015 per i 7 miliardi invece del, semestre del, 2000, del primo semestre del 2016, pertanto comunque c'era già una flessione. Ma scusami, secondo te è collegata al, diciamo, al tema Brexit o comunque era no. una, diciamo così, un, un andamento fisiologico? Un ecco. andamento fisiologico, okay, perché comunque okay. da, tanti, da tanti anni ormai è un, è un mercato in crescita, certo parlava già negli anni scorsi di una possibile bolla, secondo me eravamo all'inizio. Chiaro, il discorso Brexit adesso sta veramente aumentando, diciamo, sì. questa, questo ITER. E, tornando al discorso appunto dei grandi flussi di investitori, quello che posso dirti è che le varie grosse trattative che erano in piedi per quanto riguarda Londra, in uno dei comparti che va per la maggiore, cioè certo. che è quello degli uffici, sono saltate quasi tutte. Cioè, tu, tu dici se l'investitore grande va via, eh, porta via segnale. anche chiaramente. Sì, sì, sì, sì, sì, sì le, le aziende gli smettono le, le, le sedi, gli uffici. Esatto. Certo, certo. certo. Esattamente. Questo certo. è sicuramente un, un segnale al quale secondo me non, cioè bisogna comunque fare far caso certo. eh, e tenerlo, tenerlo conto eh, però diciamo che non sarà semplice dobbiamo vedere adesso negli sviluppi dei prossimi anni assolutamente chi gioverà? Eh, bah, vedremo, ormai sono tutti così in coda no? tra virgolette, per cercare di prendere parte di questi flussi che erano tantissimi perché comunque Londra ma non solo Londra perché quando parliamo di questo paese spesso e volentieri generalizziamo in Londra, sì. ma teniamo presente che invece negli ultimi due o tre anni sono nate ottime soluzioni di investimento anche per tagli minori e in città minore, certo. faccio un esempio dai 65 ai 90 mila sterline comunque si potevano trovare gli ottimi investimenti su Manchester, Liverpool, tutte queste zone. Ah, Quindi diciamo che il flusso di denaro verso l'Inghilterra è un flusso importante che insomma, bisogna stare attenti a dove andrà, ecco, certo. perché porterà, come, gioverà parecchio ad altri paesi chiarissimo quindi diciamo che abbiamo eh, cosa comanda eh, oggi a parte beh, i macro trend che ci stai indicando eh, beh la stabilità direi la sicurezza e la stabilità uh, politica, uh, quindi probabilmente paesi come la Spagna, che so che stai seguendo uh, da vicino, cioè. dove mh, diciamo che hai uh, registrato delle dinamiche di, di, di crescita, no? in particolare in, in Spagna. Quindi la, la domanda che vorrei farti è questa, ci sono secondo te dei segnali che possiamo tradurre come ripresa? anche per il nostro paese, ovvero quello che sta accadendo oggi in paesi vicini a noi, da un, su un piano immobiliare, eh, può eh, contenere degli elementi che ci lasciano prevedere ciò che eh, potenzialmente potrebbe accadere anche qui in Italia? Ma, eh, direi di sì. Diciamo che l'Italia ormai è veramente il fanalino di coda, no? perché... Eh, abbiamo visto come eh, ormai eh, nell'eurozona ci sia stato comunque un incremento del 3% sui valori di mercato sì. tranne due paesi cioè Italia e Cipro quindi insomma diciamo che ormai ci siamo però eh, per rispondere bene alla tua domanda hai fatto bene a, a prendere come esempio la Spagna perché sono due paesi diciamo, molto simili anche culturalmente cioè entrambi amanti della prima casa quindi è un buon esempio io penso che eh, l'Italia sia molto vicina alla ripresa e eh, tuttavia sia comunque due anni indietro rispetto alla Spagna, non facciamo mancare niente. Non ci facciamo mancare niente. Facciamo avere, mancare niente. Quello che eh, ho notato in Spagna è che tutto è nato diciamo, già dal 2013 da primi eh, investimenti stranieri, cioè quando i capitali stranieri hanno iniziato a credere nella crescita e sono stati i primi. Io ricordo nel 2013 eh, in Spagna ci furono i 5 miliardi di investimenti stranieri, in Italia nel 2015 abbiamo avuto 8 miliardi di investimenti stranieri ed è per la prima volta che si sono pareggiati capitali in uscita con capitali in entrata. Come è andata a finire in Spagna? Che questi capitali stranieri sono stati quelli che poi hanno dato via un po' alla ripresa locale perché si sono concentrati prevalentemente su o grossi pacchetti a sofferenza, quindi dando respiro alle banche, o eh, tipologie commerciali, quindi uffici, retail e anche alberghiero. Nell'arco di due anni, quindi dal 2013 al 2015, da 5 miliardi di investimenti stranieri siamo passati a 24. Quindi cosa è successo? Che si sono chiaramente aggregati anche i piccoli investitori, vedi il discorso appunto della crescita delle Canarie eccetera eccetera. E qual è stato il risultato? Che oggi, quindi nel 2016, hanno un mercato che funziona, un mercato dove la, il comparto della seconda casa ormai vede il segno positivo da circa 30 mesi e lo stock di invenduto per quanto riguarda le nuove costruzioni è tornato al periodo pre-crisi. Cioè nel 2006 avevamo 90.000 immobili sul mercato invenduto in nuova costruzione, siamo passati a 350.000 nel 2007, hanno raggiunto un picco nel 2010 con 900.000 e oggi siamo tornati a 360.000. Questo è un po' stato l'iter. Eh, io penso che ci sia stato eh, proprio nell'aprile di quest'anno uno dei segnali più importanti. Secondo me quei segnali che ti fanno capire che sei veramente fuori, da, da, da, da, da, sei, sei in piena ripresa. Ed è stato evidenziato un incremento delle vendite del 29% rispetto ad aprile dell'anno scorso. Ma a parte questo dato c'è stato proprio uno studio di statistica molto importante in Spagna che è andato un po' più a fondo. Cioè ha evidenziato come per la prima volta eh, una delle regioni diciamo, secondarie, cioè l'Andalusia, una regione del sud, uh -huh. abbia registrato le maggiori compraventi rispetto magari a, a, a Catalogna o a Comunità di Madrid. Certo. Quindi diciamo che per la prima volta eh, diciamo, le, si, si è allargati non più alle, alle, alle regioni economicamente più forti, bensì alle regioni diciamo, secondarie. E quindi secondo me in questo momento stiamo vivendo un ottimo uh, momento nella Spagna, speriamo che veramente questi, dal 2018 in avanti anche noi possiamo iniziare questa crescita certo, certo. in Italia. E, um, prima di farti un'altra un domanda volevo <coughs> parlarti un attimo di, di fiscalità. No? Uh, oggi ci sono diverse piazze diciamo, eh, internazionali dove eh, viene così milantata um, una fiscalità uh, agevolata che in qualche modo richiama uh, investitori, no? uh, però abbiamo visto che pian piano questi capisaldi una volta stanno venendo meno, no? sì. oggi abbiamo ancora qualche, qualche città eh, tipo non so, uh, Dubai per esempio, no? dove ci sono determinati elementi che favoriscono ancora danno ancora qualche vantaggio tu pensi che in prospettiva andranno man mano a ridursi questi... sì, direi di sì Cioè, sta cambiando anche tanto questo, questo aspetto Sì. io penso che eh... Ormai eh, diciamo i paesi stanno comunicando tra loro quindi diciamo che chi vuol fare un po' il furbo nel ricercare diciamo strade un po' più le alternative, diciamo, alternative ovvio, sì. farà sempre più fatica. Io penso che eh, si possa comunque avere un ottimo guadagno da vari investimenti nei mercati esteri, bisogna eh, sempre cercare di entrare, io quello che consiglio sempre al cliente è cercare di entrare al momento giusto e uscire nel senso che non rimanere troppo Affezionato, a lungo. Cioè, esatto, non <ride> sì. affezionarti, non innamorarti della casa è, che è una sfida: perché comunque l'italiano col mattone ha sempre eh, diciamo, un rapporto eh, so. eh, particolare per cui poi diciamo che il rischio è quello di dire: eh, ma però, vedi? Cioè. Eh, negli anni passati ehm, diciamo che il cliente è stato sensibilizzato a questo sì. perché ha notato come muovendosi rapidamente fra i vari mercati si possa guadagnare notevolmente, adesso chiaramente come ti dicevo in apertura le cose si fanno sempre più difficili, no? perché il periodo che abbiamo vissuto è stato abbastanza unico, cioè, partendo dagli Stati Uniti, cioè la prima crisi poi chiaramente siamo riusciti ad entrare in altri mercati con delle tempistiche giuste. Certo adesso l'analisi e la scelta si fa più difficile. certamente. Luca parliamo un po' dell'Italia. Allora eh, a microfoni spenti mi raccontavi che eh, vedi l'Italia come eh, così, un, uh, un posto dove ricominciare ad investire sì. eh, al di là della fiscalità punitiva, al di là di tutta una serie di, di situazioni eh, e mi parlavi di eh, tipologie che possono rappresentare un'opportunità e anche del dove andare eventualmente a ricercare no, i mobili da investimento. Su questo quindi cosa, cosa ci racconti? Su questo mi, mi rilaccio a quanto detto prima. Eh, noi abbiamo, stiamo vivendo adesso un momento particolare, nel senso che finalmente gli stranieri stanno mettendo di nuovo gli occhi su, sull'Italia. Sull Però okay. da, dalle richieste che vedo sono, vogliono cadere in piedi, nel senso non rischiano nulla, pertanto la maggiore tipologia richiesta è il eh, locale commerciale a reddito nel centro città e per centro città ad oggi intendo Milano e Roma e ti faccio proprio un esempio pratico eh, recentemente ci siamo trovati a proporre a un cliente un immobile secondo me molto interessante perché parliamo di una delle vie più centrali di Genova con un immobile storico che comunque parliamo di un prezzo che è quasi il prezzo di costruzione, ma Genova non è presa ancora in considerazione. Cioè, in questo momento, secondo me, bisogna andare eh, a, a, così, a rivisitare quello che sono i centri di città. Cioè, prendere esempio, da, per esempio, l'aspetto dell della Spagna, no? cioè, come abbiamo visto i grossi investitori, iniziare da Barcellona e Madrid. Ma oggi, ipoteticamente, da quello studio che ho letto <coughs> sulla Spagna, Malaga è la città per esempio più interessante dal punto di vista di investimento, certo. quindi nel commerciale arriva fino a un 10 e mezzo e nel residenziale intorno a 6 e mezzo. Beh, Però siamo... Un 6 e mezzo per il residenziale è un molto, bel rendimento. È molto buono, <ride> sì. è molto buono. Certo. E chiaramente noi essendo uno step... Eh, Prima, il precedente, certo. precedente, bisognerebbe fare come hanno fatto loro. Quindi, per un esempio, eh, se eh, si valutano investimenti con una redditività che deve essere intorno al 7%, al 7-8%, sì. e in questo momento a Milano si trovano, sì, con, sì, sì, certo. con ottimi conduttori. Quindi diciamo che la tipologia è questa. Piano piano si allargherà sì. chiaramente ad altre città nel tempo, ma oggi come oggi chiedono questa tipologia di immobili molto meno residenziale. Ok, ok. Quindi insomma in sostanza cosa stai dicendo? Stai dicendo che eh, Stati Uniti va sempre bene, no, York, New York New York eh, se va sempre remoto. bene, ok. E, attenzione Regno Unito, Spagna siamo quasi in saturazione, eh, occhio teso al mercato locale perché potrebbe eh, riservarci qualche bella sorpresa da qui a... Ai Io come Spagna consiglio di iniziare a vedere anche altre zone, sì. cioè la Spagna non è satura, la Spagna ha tantissimo lavoro da fare, è solo che spesso l'investitore, seguendo chiaramente le varie notizie dei media, si concentra certo. su zone che magari okay, stanno andando ma ormai sono già... Sì, all'apice voglio di dire certo di, in di questo valore. momento andrei, valuterei per esempio altre zone dove per esempio gli inglesi ci sono già arrivati gli inglesi tedeschi tipo? per esempio la zona di Marbella che mm. è comunque una zona cioè le zone turistiche di una volta sì. no? quelle che hanno sempre avuto molto interesse da parte degli stranieri che chiaramente hanno vissuto dei momenti molto difficili perché c'era tanta offerta certo. cioè parlo di tutte le coste spagnole e i tedeschi per esempio che insegnano perché ricordiamo che i tedeschi in Europa sono quelli che acquistano di più all'estero, l'italiano è al terzo posto non so, ah, okay. sono 70.000 i tedeschi che votano teniamo, teniamo ancora il podio? Sì, siamo eh, al terzo eh, posto, eh, con okay, 50.000, eh, il, il secondo chi è? L inglese con 55, eh, i tedeschi, primo posto. I tedeschi quindi, primo, ah beh, esatto. okay. quindi eh, loro per esempio già da un po' si sono mossi. Mentre al momento vedo anche per noi che, che lo promuoviamo come prodotto, diventa ancora difficile riuscire a spostare l'attenzione da alcune zone rispetto ad altre dell'isola. Benissimo. Luca, eh. sei stato enciclopedico? Come Grazie. sempre, quindi, uh -huh. quindi eh, ringraziamo eh, Luca Traverso, CEO di, di Raisol. per eh, domande all'ospite su dove investire, come investire, curiosità, potete sempre utilizzare eh, la fanpage di ReTV, che è Real Estate Television, dove lasciare eventuali messaggi, oppure in questo caso c'è un bellissimo sito che è www rei-sol.com okay, dove potete contattare direttamente Luca per tutte le info del caso quindi grazie ancora per, per averci seguito, ci rivediamo alla prossima intervista e quindi un saluto da Luca e Gerardo a presto arrivederci.